Negli anni 50 lo psichiatra e antropologo Robert Levy durante uno studio a Tahiti riguardo a un altissimo e inspiegabile tasso di suicidi conia il termine ipocognizione che esprime eh, la mancanza di parole adatte a eh, esprimere e comprendere i propri stati d'animo. Eh, nel caso dei Tahitiani infatti mancavano una parola adatta a esprimere il dolore psicologico, ma esistevano soltanto parole per esprimere il dolore fisico, e questo portava appunto a una grande inquietudine che portava poi al suicidio. Per questo motivo vorrei consigliarvi questo libro di Tiffany Watt Smith, Atlante delle emozioni umane. Leggo dal sottotitolo 156 emozioni che hai provato, che non sai di aver provato, che non proverai mai, per augurarvi di riuscire a comprendere meglio voi stessi e ad esprimere meglio ciò che provate. Vi lascio con una breve citazione di Lithost. L'itost è un'emozione cecoslovacca, notoriamente difficile da tradurre, anche se, stando allo scrittore Milan Condera, è impossibile riuscire a immaginare come senza di essa si possa comprendere l'animo umano. La parola si usa per descrivere quel vortice di vergogna, risentimento e furia che ci solleva da terra quando ci accorgiamo che qualcun altro ci ha reso infelici. A differenza dell'odio prolungato, che può provocare rancore, o dell'immobilità del dolore, la Litost è un sentimento attivo. Come Cundera racconta nel suo romanzo, Il libro del riso e dell'oblio, la Litost è uno stato tormentoso suscitato dallo spettacolo della nostra miseria improvvisamente scoperta, un tormento seguito dal desiderio di vendetta.